Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la quarta maglia del Barcellona per la stagione 22-23 in edizione player, la maglia pensata per i calciatori Il Barcellona FC ha svelato da poco la nuova quarta maglia per la stagione in corso rendendo omaggio alla radice del club con la bandiera catalana Sen seniera ben visibile sul petto La nuova quarta maglia del Barcellona 22-23 è stata presentata con lo slogan più Catalogna, più Barça. Trasmette lo spirito del Barça e l'orgoglio di essere di Barcellona e della Catalogna. La squadra di basket indosserà anche il nuovo quarto kit 2022 23 La quarta maglia Nike Barcellona 22-23 combina i colori della seniera giallo e rosso con il blu. Lo stemma del Barcellona logo spotify sono posizionati al centro mentre uno swoosh si trova su una manica veramente bellissima questa maglia nella mia classifica prende 5 stelle con questo giallo così intenso che sembra un arancione è veramente una maglia che vi consiglio il costo lo vedete qui sopra non voglio aggiungere altro perché tanto parla da solo un costo molto basso per una maglia fatta benissimo con dei buoni tempi di consegna